Ciao ah, a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo canale siamo qua nelle bed wars e beh ragazzi dopo un po' di tempo siamo ritornati in questo fantastico minigames che mi piace ogni volta di più purtroppo non sempre lo vinco però ragazzi non sempre si può vincere tutto anche perché lo perdo quasi sempre però insomma non facciamoci scoraggiare da questo avevo pensato invece di andare subito dai diamanti stavolta di andare prima al centro perché magari mi posso fare subito in diamante e... E partire subito già più forte Perciò idea più che buona Allora dietro di me C'è quel giallo che sta andando ai diamanti E probabilmente verrà a distruggermi il letto il che non è un problema perché Si può resistere una partita anche senza letto Ok eccoci arrivati al centro Ora saliamo e prendiamo i nostri belli Smeraldozzi 4 e 5 Se ce ne fosse un altro sarebbe perfetto Almeno faccio già la corazza in diamante E voilà, perfetto Mi posso già fare la corazza in diamante E speriamo di non morire con sette smeraldi Se fosse possibile Tac, corazza in diamante fatta E ora siamo molto forti Pensare che siamo all'inizio Io sono già in diamante C'è un giallo che cerca di venire da me Però lui non sa che io sono in diamante Infatti è paura di me perché sa che morirà se non ci fosse il lag A peggiorare un po' il tutto Dove c'è? Volo vai? Oh, oh Perché il lag? Uh, muori Morto Mi ha arrivato tutti i davanti Mi ha rubato i davanti E purtroppo non li ho avuti Perché si è suicidato Bestia satanica Comunque ragazzi con questo oro ci facciamo una bella sparazzo di ferro Almeno per ora ok il giallo sente di rivenire ma noi lo coglieremo nel migliore dei modi spero che è lui che, è che sta laggando ok benissimo se sì, se lui se ne sta là a noi ci fa più che piacere cosa vorrebbe fare oh. ok prendiamo i diamanti che ci spettano e ritorniamocene nella nostra base. Stavo per morire. Oddio. Ami oh odiomi. Oh e tac. Almeno ci si rigenera la vita e siamo molto più protetti. Da dove ci siamo facciamoci anche un bel piccone. Andiamo a non distruggergli il letto per sempre. Ok, picconi diamanti. Sì, ci sono fe. Lui sta bardando Anche se non servirà perché io tanto E sono più furbo E ci metto le scisoie Non mi ricordo sinceramente quanto costano Però credo di farcela con un stack 30 di oro Mi bastano e mi avanzano Allora lui sta cercando di ri ritornare di nuovo Ma io sono già qua No, no, no, no No ragazzi, no Non ci posso credere, sono morto Vabbè Può capitare che si muoia Può capitare, benissimo Succede a tutti Almeno ho il piccone Il giallo sta ritornando Morto, infatti Troppo debole Allora, cerchiamo di salire subito Anche perché lui sta laggando in questo momento Esatto, lui sta laggando No, sono io che laggo No ragazzi Ok ragazzi sono rientrato però purtroppo mi ha distrutto il letto Eh colpa della connessione Peccato peccato ragazzi Vabbè ci vediamo in partita Ok ragazzi siamo in una partita a due stavolta E speriamo essendo in due almeno questa di vincerla Spero Allora ragazzi andiamo verso i diamanti eh, Così dai diamanti ci colleghiamo, ci colleghiamo sopra agli smeraldi Cosa che non ho mai fatto Perché sinceramente preferisco di no Però stavolta direi di farla Tanto per provare nuove tattiche Mettendo un'armatura Poi ci mettiamo qua No Non è possibile Da dove è passato il rosso? Ecco il blu è morto No te ora mi dici da dove è passato il rosso Se non stesse pure la Eh vabbè Ragazzi siamo morti di nuovo Peccato che laggava Ok ragazzi Rieccoci in partita Stavolta siamo sulle, nelle bedwars Quelle a 3 E almeno questa ragazzi Almeno questa Spero di vincerla Purtroppo le cose costeranno Molto molto di più Però i minerali sa, è vero che anche che produrranno Molto più velocemente Più o meno Costa quanto Quegli altri No alla fine costa Tutto uguale eh. Allora noi siamo I blu Gli sono di là E di là E direi di andare al centro Ok, c'è subito un verde da accoglierci e ci ha fatto molto male, male, tanto che siamo morti. Che bello. Quel verde sta venendo da noi, io però, come un suicida a kamikaze, non faccio niente perché... E invece sì, e invece sì, e invece sì. Oh, ma non prende... Ah, ecco. Ah, eh, ragazzi, stavo dicendo che non prendeva danno. Eh, purtroppo è colpa del lag, eh. io non ci posso fare nulla. Allora... Tramite queste catene andiamo al centro spero di poterci arrivare e infatti non ci posso arrivare e invece sì uh ci posso arrivare ci posso arrivare sì sì sì ci posso arrivare ci posso arrivare sì grande ora come il ritorno <ride> no ragazzi non ho i blocchi come cavolo ritorno vabbè mi tocca suicidarmi peccato tutto quel casino per arrivare fino a lì e poi non avevo i blocchi. Perfetto. Quattro diamanti buttati al vuoto. No. Non è possibile. Non è possibile. No ragazzi, ne perdiamo tutte. Com'è possibile? No. Ma non c'è verso, non c'è verso, non c'è verso vincerle. Eh? A sto punto era meglio farla in uno. Almeno lì duravo i più. Vabbè ah ragazzi direi di andare al centro tanto ormai lì c'è pure il rosso vado a sostenere il mio amico che tanto vuole uccidere il rosso Arriva anch'io eh, eh, Scusate ci vado io tranquilli vi proteggo io pam, pam. Ok niente lasciamelo andare Intanto due smeraldi. E non servono a nulla praticamente due smeraldi. Però intanto ce l'abbiamo. Lasciamo qua tutto. E andiamo a prendere gli smeraldi. Ok tre smeraldi. Spero tre diamanti. Spero almeno di potermi fare l'armatura. Cioè la protezione. Insomma protection. E no ne servono cinque. A zero. Ma tanto eh. loro tutti bardati io Non ho niente Però anch'io Prima o poi sarò come i miei amici di squadra Bardato come Ah no vabbè Lui non ha armatura però Almeno ha, ha la spara in diamante Io nemmeno quella 2 1 Ok uno smeraldo Ok due smeraldi Posso farmi l'armatura E la spara in diamante Sarebbe meglio farsi l'armatura però Almeno per sopravvivere la spada serve, serve serve serve si può sopravvivere anche con una semplice ma semplice, e dico semplice corazza di ferro tac prendiamo tutto no spada di pietra ma spada di diamante e e e e, e questa ok ora di sicuro siamo molto più molto molto molto più protetti di prima e possiamo affrontare qualunque avversario Un, un pochino meglio Te innanzitutto morirai per primo Morirai per primo Ho detto morirai per primo Ho detto morirai per primo Morirai per primo L'ho ucciso io Mi ha dato parecchio parecchio ferro Innanzitutto Guardate Tac E poi ci facciamo un golem Se non ci fossimo davanti Voilà Iron golem Perfetto Ok ragazzi Spero che con 9 diamanti Ci possiamo Ci possiamo Fare Projection 2 Anche se Non ne sono tanto sicuro Oh Infatti ne servono 10 io Ne 9, e ne servono 10 Questo io lo chiamo razzismo Allora Lì c'è un rosso Che mi sta già antipatico Oh No no no, lag, no No no no Non è possibile Ragazzi scusate Se questo video È molto corto Ma Purtroppo le perdo tutte Faccio davvero schifo Nelle bad wars E spero che almeno il video vi sia piaciuto Vi abbia fatto un po' divertire Ed era che per questo video è tutto Vi ringrazio tantissimo della visione Vi ricordo di lasciare un like se vi è piaciuto questo video Di commentare, di iscrivervi al canale Se non è fatto Con il magic game è tutto Alla prossima